Pace bene, cari fratelli e sorelle, ben trovati. Quarta Domenica di Avvento, ormai prossimi al Natale, abbiamo la gioia di contemplare il testo dell'Annunciazione che mediteremo soffermandoci in particolare sull'atteggiamento e sulla fede di Maria. Per capire la liturgia è bello dare comunque uno sguardo alla prima lettura che è tratta dal secondo libro di Samuele e narra un episodio accaduto nella vita del re Davide siamo circa mille anni prima di Gesù, il re Davide ha appena consolidato il regno di Israele, stabilendosi a Gerusalemme. Ricorda con gratitudine l'agire di Dio nei suoi confronti, che l'ha preso dai campi di Pascolo e l'ha condotto al trono, e vedendo l'arca dell'alleanza posta sotto una tenda, avrebbe a cuore di costruire un grande tempio al Signore, così da avere come nuovo cittadino Dio stesso. All'inizio il profeta Nathan gli dà il via libera, ma la notte il profeta fa un sogno, Dio gli parla e boccia l'iniziativa del re Davide, dicendogli guarda che non sei tu a fare una casa a me, quasi che io possa esservi contenuto dentro, ma sono io che sto facendo qualcosa per te e ti farò una casa, cioè ti darò una discendenza e il tuo regno durerà per sempre. Tutto questo si concretizza nel Vangelo. Dio si fa uomo in Gesù che è discendente di Davide e viene ad instaurare a portare il regno di Dio che non è un regno politico ma è la presenza di Dio che regna stabilmente nel cuore di chi lo accoglie. Ora qual è il primo punto interessante? Il Signore dice a Davide e con lui a ognuno di noi che non siamo noi che per primi offriamo cosa a Lui, siamo chiamati a sfornare chissà quali prestazioni per imbonircelo o chissà quali sforzi per meritarci le sue grazie. No, miei cari, l'iniziativa è sempre di Dio. È Lui che ci ha amati per primo, è Lui che ci ha creati, è Lui che ci ha salvati in Gesù, è Lui che ci viene incontro e bussa al nostro cuore, è Lui che ci offre il suo amore, il suo perdono, la sua salvezza ci chiede anzitutto di essere accolto, di lasciarci amare, perdonare, dopo parte la nostra risposta, quindi la nostra ricerca di Lui, il nostro voler vivere in comunione con Lui, l'impegno a lottare contro il nostro egoismo e contro la tentazione. Nella vita spirituale il primato è sempre della grazia, poi viene la nostra risposta e quindi il rinnegamento di sé per seguire il Signore. Si parte da Lui, dal lasciarci parlare al cuore, dal lasciarci amare, dal pregare, dal coltivare la vita interiore, la preghiera, la meditazione, la vita sacramentale, la Sua presenza in noi e poi, ripeto, la nostra risposta, il nostro sì al Suo amore. Un po' come è stato per Maria. Lo vediamo chiaramente nel Vangelo. L'iniziativa è di Dio, la proposta è di Dio, il di più che viene offerto è da parte di Dio. Maria accoglie questa proposta e dice il suo sì pieno di gioia. Abbiamo detto che l'iniziativa è di Dio anche nella vita di Maria. Infatti è Lui che invia un angelo che non ci viene specificato come entri nella vita di Maria e le porta un annunzio. Anche qui abbiamo un dato interessante. Dio anche a noi ci rivolge ogni giorno tanti annunci, ci parla in tanti modi, ci parla attraverso il Vangelo, e ci parla attraverso la liturgia nei sacramenti, e ci parla attraverso le ispirazioni dello Spirito Santo nel cuore, e ci invita a saperlo cogliere negli eventi della vita, e ci interpella attraverso le persone che abbiamo accanto, e ci parla attraverso un fratello o una sorella che ci portano un annuncio del Signore. Insomma, ogni giorno ci parla in tanti modi. E che cosa dice a Maria? Rallegrati. Rallegrati piena di grazia. Perché? Perché il Signore è con te. Abbiamo dunque un annuncio di gioia. Haire, rallegrati. In greco era un saluto normale, ma imparentato con la parola caris, grazia. Cioè... Entra la grazia del Signore, la sua bontà, la sua generosità. Questo è Dio, viene per portare grazia, gioia, pienezza. In Gesù ci offre se stesso la comunione piena con sé, la sua presenza in noi. E appunto abbiamo il motivo del perché rallegrarsi, perché il Signore è con te e dalla tua parte. La fede inizia da qui dall'aprirsi alla grazia del Signore, dall'entrare in relazione con Lui, dal credere al bene, che Dio non è una minaccia alla nostra felicità, ma è la realizzazione più piena e più vera della nostra umanità, che ci conduce alla santità. E vedete, c'è un annuncio di gioia e un invito che Dio fa a Maria. Una proposta di poter entrare nella sua vita perché si possa far carne in lei. Cioè le propone un di più incredibile. Maria era una fanciulla vergine, era una ragazza che aveva sì un progetto di vita, ma mai si sarebbe sognata una cosa del genere, e che cioè Dio stesso si facesse carne in lei. Quasi come a dirci che il Signore non viene a togliere, ma dietro le sue proposte c'è sempre un di più che ci viene ad offrire. E questo vale per la conversione. Chi crede in Gesù e lo accoglie come Signore viene perdonato dal peccato e viene riconciliato con Dio e ha la possibilità che lo Spirito di Dio regni nel suo cuore, di poter vivere profondamente unito a Lui. E questo vale per l'intera vita cristiana. Più coltiviamo il rapporto con il Signore, più meditiamo la Sua parola, più cerchiamo l'unione con Lui e lottiamo contro il peccato, il nostro egoismo, più la Sua parola si fa carne nella nostra vita, più viviamo uniti a Lui, potendo diventare una cosa sola con Lui. E questo vale per una vocazione, cioè se il Signore mi chiama a qualcosa, dietro c'è un bene immenso per me e per tante anime, anche se quello a cui Dio mi chiama non è ciò a cui avrei immediatamente pensato e ciò vale per un'attività che lui mi chiama a compiere e ciò vale persino nella sofferenza che in lui diventa una chiamata ad amare ancora di più potendomi conformare al mistero di Gesù crocifisso e offrendo per la salvezza di tante anime ecco Dio che viene a offrire sempre un di più non viene a togliere ma a donare ed è bellissimo l'atteggiamento di Maria. Lei si pone sul piano del com'è possibile. Cerca di ragionare per bene. Abbiamo il termine dialoghizzo, mai, riflette su ciò che le sta accadendo. Aperta alla possibilità che Dio possa realizzare tutto ciò nella sua vita. Ecco, ci insegna un atteggiamento bellissimo, quello di meditare, di riflettere. La fede non manda a spasso la ragione, la porta al suo limite estremo, più alto. Maria si chiede e ci insegna a chiederci, ma dove mi conduce questa cosa? Cosa significa questo avvenimento? Cosa mi sta chiedendo Dio attraverso questa intuizione o questa parola che mi ha colpito o questo che sto vivendo? Sarebbe inutile chiedere a Dio che ripeta i Suoi passaggi allo stesso modo nella nostra vita, ma possiamo soffermarci, meditare nella preghiera e così poter arrivare a maturare la volontà di Dio nella nostra vita, in modo da dirgli i nostri sì, ragionevoli, fiduciosi, certi alla Sua volontà. Maria dunque si pone sul piano del «come è possibile», riflette, dialoga con il Signore, medita su ciò che le sta dicendo e, una volta maturato nel suo cuore, ecco il suo sì, un sì pieno di gioia, un eccomi con tutta me stessa, sono la serva del Signore, avvenga di me secondo la tua parola. E il suo è stato non un sì detto una volta sola, ma un sì ripetuto continuamente. Tutta la sua vita è stata una serie di sì al Signore, o meglio potremmo anche dire un unico e ininterrotto grande sì. Vedete, nel suo sì Maria non è che avesse tutto chiaro. Cosa le sarebbe accaduto, quali difficoltà avrebbe dovuto affrontare o quali dolori avrebbe dovuto patire. E se ci pensiamo la situazione era tutt'altro che facile. Al suo tempo una donna trovata incinta prima del matrimonio doveva essere denunciata e condannata alla lapidazione. Avrebbe dovuto spiegare che era incinta per opera dello Spirito Santo. Ma vedete, Maria non si lascia bloccare dalle paure, non si sofferma sulla pretesa di aver tutto chiaro, ma si fida del Signore. Sa che è il Signore ad averla interpellata e si fida che lui porterà a compimento l'opera che ha iniziato in lei. Papa Francesco ci ha detto che lei ci insegna a riconoscere il momento favorevole in cui Gesù passa nella nostra vita e chiede una risposta pronta e generosa. Quando noi sentiamo nel nostro cuore «ma io vorrei essere più buono, più buona» oppure «ma io mi sono pentito di quello che ho fatto» è il Signore che bussa. Ti fa sentire questo, la voglia di essere migliore, la voglia di rimanere più vicini agli altri, a Dio stesso. Aggiungiamo la voglia di donarti di più, passano delle intuizioni bellissime. Ecco, se tu senti questo, fermati. È il Signore, è lì. E vai alla preghiera, o forse alla confessione. Ma ricordati bene, se senti quella voglia di migliorare, è Lui che bussa. Non lasciarlo passare.